Mi è accaduto davvero un ricordo molto forte di quando ad un certo momento si sono messi assieme il mio spirito, la mia anima e il mio corpo e hanno creato questa esistenza. Se dovessi associarlo ad un'immagine sarebbe esattamente così. Un centro, caldo, un sole, una spinta irrefrenabile, luminosa, dirompente, che si apre in una miriade di colori e prende delle forme, dei ricordi, delle traiettorie precisissime, dove niente è lasciato al caso e tutto è estremamente libero non mi sono ricordata in quel contesto niente che somigliasse a un lavoro a una definizione a una giustificazione del perché esisto o ancor meno al quale obiettivo devo raggiungere nella vita cosa devo fare sembra un po' una spunta ma non è così <ride> almeno non lo è stato per me in questa esperienza non è la v di fatto anzi tutt'altro durante quell'esperienza in realtà mi sono semplicemente ricordata cos'era questa spinta che è poi la stessa che andiamo a riprodurre tutte le mattine quando facciamo i movimenti dell'angelo l'apertura proprio il terzo chakra l'inizio di tutto se non c'è intento non ci si incarna dice una delle canalizzazioni più forti della tradizione del drago trasparente cioè se non c'è questa spinta questo erompere di forme di colori di potenza vitale tutto il resto non può esistere non c'è spazio per nient'altro non c'è abbastanza spunto non ci sarà niente che tiene insieme i nostri corpi la nostra anima continuerà a stare in un'altra dimensione la materia non gli si aggrega intorno Ora, senza esagerare, questo ricordo è stato per me uno dei momenti più commoventi di tutta la vita. Eppure non mi ha dato nessuna spiegazione, ma ha dato però un'immagine nettissima di che cosa accade in questo disegno, di questo movimento che da un fulcro centrale si spande, si allarga, entra nell'esistenza è l'inizio è la creazione di uno spazio dove vivere dove esserci senza giustificazioni senza compiti da svolgere senza aspettative qui non c'è nessun fare semplicemente si è in questa carta niente di più è di una semplicità estrema, è di una pulizia estrema, questa, questo aggancio, questo sentire legato al terzo chakra, tanto che quando poi lo si racconta, se non ci si mette un po' di enfasi, se non cerco di recitarla un pochino, questa commozione, eh, difficilmente riuscirò a trasmettervi a livello emotivo che cosa significa? perché la mente non era affatto coinvolta in questa situazione era tutto a livello di sentimento era come un'autostrada dal mio terzo chakra una spinta talmente forte che in tutte le direzioni in questa esplosione di linee di colori di infinità se, sembra quasi un'illusione ottica se la guardiamo no? sembra uno di quegli spazi che pur essendo piatti diventano tridimensionali ecco si espandeva ovunque non si poteva trattenere, non si poteva fare altro è particolare che questa carta ritorni oggi proprio perché ieri è iniziato il percorso sulla talento tramite le geometrie, e la geometria di ieri era proprio il cerchio, l'emanazione del cerchio, da cui parte qualsiasi percorso, l'incarnazione, un percorso geometrico, un progetto, anche la mia giornata di oggi può partire da questa emanazione profonda. È questo un po' che andiamo a cercare oggi mentre facciamo la ginnastica. Contattiamo tutto il nostro corpo e cavalchiamo la spinta che dall'interno ci aggancia al mondo. L'andiamo la la a ricercare così. Alziamo il volume della musica, facciamo il cambio di microfono e si parte ok ci mettiamo per bene in piedi sento bene i piedi a terra, come sempre si parte dal corpo e dai meridiani, inspiro prendo aria ed espirando da terra mi allungo, mi spiro. Sento quanto da terra mi stendo e mi flezzo. Respiro nella posizione. l'intreccio dei pollici, prendo aria, e di nuovo da terra pian piano mi allungo, dal mio punto d'appoggio sul pavimento, stendo le gambe, mi fletto, entro in una direzione, in una traiettoria. Mi attraversa tutto il corpo. È il meridiano del polmone dell'intensità. Non c'è bisogno di conoscerlo nel dettaglio. Respiro da terra e mi allungo. Poi, espirando, ritorno. Di ogni movimento ascolto l'origine e fin dove arriva. Non c'è una destinazione, c'è un obiettivo, c'è una partenza e un'articazione. Fino a dove mi fa bene oggi approfondisco. Dove oggi è meglio lasciare stare mantengo la posizione. da un'origine in espansione, nella giusta dimensione del mio spazio di oggi, nella giusta estensione. dei piedi a contatto e di nuovo spiro e da terra prendo la direzione del meridiano dell'intestino tenue e del cuore della coppia di meridiani mi aggancio bene al punto d'origine il terreno Sento l'elasticità dove arriva oggi. Prendo aria e la lascio espandere in questa direzionalità. E poi espirando. piano, mi srotolo, allineo le vertebre e ritorno, spendo le gambe davanti a me, le punte dei piedi guardano il soffitto, meridiano dei reni, meridiano della vescica, prendo aria nella pancia, e accompagno fuori allungandomi mentre l'ombelico va verso i piedi dalla pianta dei piedi respiro gonfio l'addome i fianchi la zona lombare del dorso ed espiro Prendo aria, ed espiro, gambe incrociate, lo stesso incrocio delle gambe e anche quello delle braccia, prendo aria, entro nella posizione, Dalla posizione di equilibrio, di riposo, mi allungo nella direzione che streccia i miei due meridiani, del maestro del cuore e del triplice focolare. Respiro nella dilatazione che si crea, nello spazio del mio corpo. Poi espirando, ritorno, cambio l'incrocio delle gambe, quello delle braccia e ripeto: prendo aria, e dal punto d'origine dell'equilibrio entro nello stretching, e ci respiro. questo spazio allargato. Lo valorizzo, lo vivifico, lo abito, proprio come quando creo un corpo. Mi radico bene a terra con tutto il primo chakra soprattutto con le chiappe con l'osso sacro tiro ruoto da un lato apro lo spazio nel fianco di nuovo non c'è obiettivo da raggiungere c'è una direzione in cui distendersi un'origine da cui espandersi come la moltitudine di linee colorate del disegno della casa senza perdere il mio centro senza perdere stabilità espirando ritorno al centro ripeto dall'altro lato torno al centro attraverso i miei tre corpi quelli che dall'origine si formano e si mettono insieme inspiro espiro trattengo inverso, inspiro, espiro, inspiro, dallo spirito, l'anima, il corpo e la mente, i miei corpi si allineano i sette chakra, il terzo mi incarno emanando la volontà, con il primo mi radico, assumo la forma di un albero dove i tre corpi sono più che negli altri esseri coesi e equilibrati. Con il secondo chakra mi rivolgo alla Terra e le chiedo di insegnarmi il segreto per vivere qui. E con il quarto chakra lo sperimento, il segreto della Terra. Prendere e condividere. Riempirsi e svuotarsi. In continuazione. Senza fallo. Senza discontinuità. Entro con il quinto chakra in questo movimento, lo faccio risuonare della mia voce e del mio timbro, dei miei talenti e si pulisce dalla personalità il sesto chakra, dalle proiezioni, dalle aspettative si libera la seconda vista. Così posso allineare anche il settimo chakra e dalla risonanza di tutti i miei sette punti tendermi al cielo, contemporaneamente allungarmi nella terra fino nella profondità e divento un tramite, tra la terra e il cielo un tramite mobile che può flettere regolare agire con i propri chakra e sono libera di attingere al passato allungarmi nel futuro senza mai dover abbandonare il presente Così come questi tre tempi stanno insieme dentro di me, li unisco, li intreccio, li rendo belli con la filatura, apro alla filatura. seguo i filamenti di materia nel tempo lineare li intreccio, li accosto li armonizzo ai filamenti dell'anima nel tempo circolare ciclico e di nuovo li armonizzo li accosto ed intreccio ai filamenti dello spirito nel tempo assoluto in tutti i tempi nell'eterno e questo intreccio lo apro lo allargo per fare posto attingo a tutto quello che non vedo non conosco di cui non immagino neppure l'esistenza, e lo riporto proprio al centro, lo unisco al mio intreccio. E in questo incontro si apre la cavità smeraldina. Mi faccio portare dal volo del falco, della civetta, Del corpo. E da qui seguo i movimenti di potere delle geometrie, li richiamo, li porto alla memoria del corpo. Sento gli opposti del pentagono, il suo eterno gioco di equilibrio e di annesso squilibrio, li muovo a creare un vortice di armonia e di risonanza nell'ottagono. questi movimenti tutti li riconduco al loro fulcro, al centro del cerchio che dal punto centrale di me emana uguale in tutte le direzioni, definisce il mio spazio sacro e in questo spazio Si creano, si muovono, le corrispondenze delle metafore, i due lati dello specchio, davanti e dietro di me, visibile e invisibile. Si completano. Si inseguono. si incontrano, si formano in un intreccio per un momento e poi si lasciano, poi di nuovo si trovano in una forma diversa e si lasciano, in un battito senza fine come il cuore. questo incontro il portale del passare dei tempi, il triangolo, qualcosa sorge, qualcosa sparisce e il passaggio si apre. movimenti e tra le mie mani, non ha più forma, ma mi permette di vederne tutte le forme. Lo attivo tra i miei palmi, lo sento e quando voglio, per un attimo, lo faccio coincidere in un istante solo, di presenza, di ricordo, di unità. magari vi viene voglia di vedere le registrazioni eh, delle volte passate vi lascio l'indirizzo di seguito della mia pagina internet dove sono tutte salvate tra i materiali gratuiti e anche della pagina facebook dove sono un po più disordinate ma comunque le registrazioni ci sono grazie di aver seguito ci vediamo domani mattina sempre alle 9 fatemi sapere come state Com'è questa carta più ginnastica? A presto. Ciao, grazie.